Eurobasket 2017, gruppo B, Lituania con i gradi di favorita. Ancora tre giorni, e poi finalmente ci siamo! L'edizione 2017 di Eurobasket è ormai pronta per partire, e per la seconda edizione si tratterà di un torneo itinerante. Nell'analisi che stiamo per fare, ci occuperemo del girone B. Quello che vedrà protagonista la nazionale italiana guidata da Ettore Messina. Sei squadre particolarmente agguerrite in un raggruppamento davvero equilibrato e con poco spazio per una favorita netta rispetto al resto dell'otto. Assieme agli azzurri, decisamente decimati da scelte pre-ritiro e situazioni irripetibili, vedi caso Gallinari, nel raggruppamento che si disputerà in quel di Tel Aviv giocheranno la Georgia, la Germania, la Lituania, l'Ucraina e ovviamente i padroni di casa di Israele. Andiamo ad analizzare le sei formazioni protagoniste di questo gruppo con punti forti e deboli a disposizione dei rispettivi commissari tecnici. Georgia. È stata una delle sorprese positive maggiori di questa estate, se non altro per quanto si è visto ad esempio, per fare il riferimento più recente, al torneo dell'Acropoli, con la formazione allenata dal co-greco Ilias Zoros. Una serie di belle prestazioni che hanno reso la nazionale georgiana come una possibile mina vagante a partire dalla disputa del girone, e magari anche con un passaggio del turno che è auspicabile, nonché è possibile. Vista soprattutto la presenza di giocatori di carisma ed esperienza, soprattutto sotto canestro. Impossibile non fare riferimento a Zaza Paculia, giocatore dal temperamento controverso ma che da un paio di mesi può anche vantare un titolo NBA, ottenuto da protagonista, nel bene e nel male, con i Golden State Warriors. Ma attenzione anche a Giorgi Scermadini, pivot con un passato anche in Italia a ma che forse non ha fatto la carriera che ci si poteva aspettare. Vecchia conoscenza italiana, sempre in quel di Cantù, è anche Manu Marco Ishvili, il quale potrebbe tornare in A con la canotta di Reggio Emilia, mentre cè da tenere sotto controllo anche gli esterno George Sintzase e Duda Sanase, oltre che a un giocatore di grande spessore come Tornic e Schengelia e a un naturalizzato di lusso come Michael Dixon. Germania. La prima volta senza Wunderdirk non si scorda mai, e potrebbero non dimenticarla i giocatori della nazionale tedesca che sono pronti a rituffarsi nelle atmosfere degli europei. Due anni fa la Germania fu un'azione ospitante di uno dei quattro gironi della prima fase, tra l'altro quello in cui figurava anche l'Italia, e non riuscì ad ottenere il pass per la fase ad eliminazione diretta. Quest'anno i tedeschi ci riprovano, ma senza quello che per oltre un decennio è stato il loro faro, sia a livello tecnico che sul piano del carisma. Dirk Nowitzki ha detto stop alla Nazionale proprio dopo l'eliminazione ad Eurobasket 2015, ma sono comunque poche le novità rispetto al roster che era stato chiamato a far sognare il popolo di Berlino. Il trascinatore, a questo punto, risponde al nome di Dennis Schroeder, il quale è chiamato anche alla stagione della definitiva maturazione con gli Atlantax. Con lui giocatori di spessore ed esperienza come Patrick Eckmann, ancora una volta campione nazionale con il brose e Bamberg di Trinchieri così come Maodolo e Luca Steiger, ma anche Daniel Teis. Pronto a fare lo sbarco in ba con i Boston Celtics e Johannes Voigtmann, giocatore ormai in rampa di lancio. Israele. L'attesa che è non è neanche poca, anche se siamo di fronte a una squadra con tanti giocatori sul viale del tramonto. In ogni caso, Israele sogna e prepara un tifo mai visto per una delle quattro nazioni ospitanti di questa edizione di Eurobasket, forse spinta anche dal fatto che c'è un gruppo di giocatori vicini all'ultimo ballo con la propria nazionale. Tra questi non possono non spiccare Gal Mekele e Lior e Liao che con 30 anni già compiuti o quasi non avranno grande spazio per poter andare ancora oltre con la canotta del proprio paese. Discorso simile per il leggendario Gui Pnini, specialista del tiro da tre punti che da anni sparge il proprio verbo in patria in Europa, e per periota Malperin, altro elemento del gruppo storico che spera di poter regalare ancora un sogno ai propri conterranei. E se cè anche gente come Omri Caspi che ormai si divide da anni in pianta stabile tra gli impegni con la nazionale e il sogno di diventare un giocatore con fissa dimora negli status, ecco che si stagliano le figure dei due naturalizzati di Israele, la fisicità di Richard Well e le doti realizzative di Shav Dazon possono essere elementi fondamentali per covare un sogno in modo sempre più concreto. Lituania. In una situazione di girone così equilibrata, potrebbe spiccare in maniera decisiva il metodo e l'applicazione che sono elementi tipici della pallacanestro messa in mostra dalla Nazionale Baltica. Con una squadra che tra l'altro può confidare su un nucleo di giocatori ormai consolidato e soprattutto composto da elementi di esperienza e di qualità, divisi tra i top club della pallacanestro europea e alcune franchigie in ba. Come Jonas Valanciunas, che ormai da anni difende il canestro dei Toronto Raptors, e Mindaugas Ogaskudzminskas, Giocatori sui quali fanno affidamento con una certa continuità i New York Knicks. Ma tornando nel vecchio continente, non possono non essere menzionati elementi del calibro di Mantas Scalietis, che resterà anche nella prossima stagione a Milano per fare bene, e Jonas Maciullis, veterano che ha ormai legato il proprio nome con quello del Real Madrid. Tra queste figure che hanno fatto la storia della pallacanestro lituana si stagliano anche le figure di un altro grande vecchio come Arturas Milaknis, che paradossalmente è l'unico esponente del massimo team cestistico del paese, lo Zalgiris Kaunas, insieme a uno degli elementi del nuovo che avanza in Lituania, ovvero Edgar Asulanovas. Oltre che a lui, attenzione anche a Donatas Motty e Yunas. Che dopo non aver trovato fortuna in base rilanciato in Cina. Ucraina. Forse l'anello debole di un gruppo in cui può comunque succedere di tutto. Anche perché la nazionale Ucraina può puntare sulla propria imprevedibilità e sul profilo basso per cercare di piazzare l'effetto sorpresa. Un po' quello che aveva tentato, con poco successo ma comunque suscitando tanta ammirazione, l'Islanda nella scorsa edizione di Eurobasket. Tra i giocatori da seguire con maggiore attenzione che Mazin Pustovonov, esterno di 30 anni che gioca con i campioni romeni del Cluj-Napoca, ma occhio anche alla fisicità di Artem Pustovì, armadio di 216 cm che difende le plance dello bradoiro Kabinstein. Al suo fianco Mazin Kornienko. Altro lungo di buona possenza fisica e con mani granitiche che nella passata stagione ha giocato in Bulgaria, nel Lukoil Akademik.